Sono Franco Castronovo, faccio disegno alla scuola media maricchioni di San Fermo della Battaglia che fa parte dell'Istituto Comprensivo di Concristino Breccia. Sono il webmaster del sito dell'istituto e partecipo oggi a questa iniziativa perché la giornata aperta sul web organizzata dalla comunità di Porte Aperte sul web che fa capo all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia è una comunità che ci ha aiutato in questi anni a costruire i siti delle scuole accessibili, usabili nel rispetto della normativa che esiste. E questa esperienza è nata molti anni fa, nel 2003, se non vado errato, c'è stato il primo convegno di porte aperte sul web, dove la tematica dei siti accessibili e usabili era stata già posta, c'era già Alberto Addizione e altre persone, Alberto Addizione che è un po' l'anima di questa comunità, ed è proseguita poi negli anni, finché 5-6 anni fa sono stati messi a punto questi. CMS, questi software Content Management System come Wordpress, Drupal, che servono a costruire i siti, come si diceva anche oggi, non attraverso il lavoro di una sola persona, magari appassionata, ma attraverso la realizzazione da parte di un team di 10-12 persone, insegnanti, personale di segreteria, dirigente scolastico, che insieme costruiscono il sito e lo rendono operativo, accessibile, utilizzabile per la maggior trasparenza.